amen che desidera seguire la lettura può aprire la propria bibbia in giovanni 5 santo 6 giovanni 5 i primi 15 versetti evangelo di giovanni ovviamente E come sempre leggiamo nel nome del Padre, nel nome del Figlio e nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Dopo queste cose vera una festa dei giudei, non lo dice ma è la Pasqua. E Gesù salì in Gerusalemme. Ora in Gerusalemme presso della porta delle pecore vera una piscina detta in ebreo Bethesda casa di misericordia che ha cinque portici in essi giaceva grande moltitudine di infermi di ciechi di zoppi e aspettavano il movimento dell'acqua perciò che di tempo in tempo un angelo scendeva nella piscina e intorpidiva l'acqua il primo che vi entrava dopo questo intorbimento era sanato di qualsiasi malattia egli fosse affetto ora qui vi, vi era un certo uomo che era stato infermo da 38 anni Gesù veduto costui giacere e sapendo che già da lungo tempo era stato infermo egli disse vuoi tu essere sanato l'infermo gli rispose signore io non ho alcuno che mi metta nella piscina quando l'acqua è intorpidita e quando io vengo un altro vi scende prima di me Gesù gli disse, levati, togli il tuo letticello e cammina. E in quello istante quell'uomo fu sanato, tolse il suo letticello e camminava. Ora in quel giorno era sabato, onde i giudei dissero a colui che era stato sanato, egli è sabato, non ti è lecito di togliere il tuo letticello. Egli rispose loro, colui che mi ha sanato mi ha detto, togli il tuo letticello e cammina. Ed essi gli domandarono, chi è quell'uomo che ti ha detto, togli il tuo letticello e cammina? Ora colui che era stato sanato non sapeva chi esso fosse, perciò che Gesù si era sottratto dalla moltitudine che era in quel luogo. Di poi Gesù lo trovò nel tempio e gli disse, ecco tu sei stato sanato, non peccare più che peggio non ti avvenga. Quell'uomo se ne andò e rapportò ai giudei che Gesù era quello che l'aveva sanato Amen. Una parola molto commovente In questi pochi versi si racchiude tutto l'Evangelo di Gesù Cristo Si racchiude la fede Si racchiude cosa significa entrare nella fede E vi è anche scritto cosa implica camminare nella fede Tutto è scritto qua tutto, non manca niente basta indagare è scritto nel libro dei proverbi nei primi capitoli che in questo libro vi si trovano allegorie simboli simbolismi per poter comunicare tramite dei simboli tramite delle allegorie le grandi verità presenti nel mondo spirituale e presenti anche nel terzo cielo in questo passo cominciamo a leggere che dopo queste cose vi era una festa dei giudei, cioè la Pasqua, e quindi Gesù, come ogni ebreo osservante, perché Gesù viveva l'ebraismo, metteva in pratica la legge, non la parte sacrificale, quando lui comincia il suo ministero non metterà, non vediamo che Gesù sacrificasse animali o agnelli, perché lui era il sacrificio, quella no ma tutto il resto Gesù osservava la parola di Dio e la parola di Dio ordinava che tre volte l'anno ogni ebreo deve scendere in Gerusalemme nella festa della Pasqua, nella festa della Pentecoste e nella festa del Sukkot o dei Tabernacoli queste tre feste era obbligatorio andare a Gerusalemme tutti quanti anche noi abbiamo degli obblighi andare ogni giorno ai piedi del Signore piegare le nostre ginocchia ogni giorno frequentare la comunità abbiamo degli obblighi con il signore ma adesso non parliamo molto degli obblighi parliamo di quello che vuole fare gesù in ognuno di noi perché gesù non è tanto non va seguito tanto per costrizione, anche se ci sono precetti ma quando gesù entra nel tuo cuore ti innamori e quando ti innamori di di una donna si innamorerà di un uomo viceversa un uomo si innamorerà di una donna ambedue si rincorreranno se c'è amore Ambe due si rincorreranno, non si può dire io amo Gesù e poi non voglio avere niente a che fare con Gesù, con la sua parola, con il popolo che lui ha salvato. Salvato da cosa? Poi lo vedremo. Benedetto è il santo nome del Signore. E allora è scritto che in Gerusalemme presso la porta delle pecore, una porta, eh c'erano tante porte a Gerusalemme. Si dice forse questa porta, dice Neemia 3 che si trovava nei pressi del Tempio e Gesù ebbe a dire che io sono la porta, sono la porta dell'ovile, nessuno viene al Padre se non per mezzo di me, ma la porta è Cristo! e non si può andare al Padre se non per mezzo di Cristo e Paolo disse a me non mi interessa nulla fuorché Cristo ed esso crocifisso ed era un rabbino Paolo e noi sappiamo come anticamente ancora oggi i rabbini hanno una sapienza che metterebbe in ginocchio a qualsiasi persona ma Paolo prese tutta questa sapienza e disse non è per sapienza che io accederò alla vita eterna Ben venga la conoscenza, lo studio, non siamo contrari a questo all'università, anzi, se puoi andare all'università, devi andare all'università. Ma il Signore dice nella sua parola: non è la sapienza che salva di questo mondo, ma è il Cristo vivente che è venuto in questo mondo perché, lo dico con parole umane: per presentarsi e disse, Ecco, io sono il Signore ho preso forma d'uomo come te in maniera tale che non si possa dire che Dio è così lontano da essere irraggiungibile nel giorno del giudizio nessuno potrà incolpare Dio di essere stato irraggiungibile perché Egli ci ha raggiunto con una forma come la nostra e ci ha abbracciati ed è morto per noi ed è risorto per noi come dico sempre io uso spesso questa espressione conosci qualcuno che ha diviso il mondo in avanti Cristo e dopo Cristo alla stessa maniera la nostra vita viene divisa in prima di conoscere Cristo e dopo aver conosciuto Cristo, accettato Cristo, gustato Cristo, sentito Cristo cosa significa sentire Cristo? dice Romani 5 giustificati dunque per, pace, per fede abbiamo pace con Dio la conoscenza di Cristo dà pace quello che il mondo non ha è la pace la cerca, la vuole con i piaceri alcuni con le pasticche altri con il, cercando di essere qualcosa cercano pace cercano di trovare qualcosa che in verità L'unica cosa che può dare pace e certezza eterna, e tutti hanno bisogno di certezza eterna, forse adesso non ce l'hai il bisogno, ma arriverà il momento che il tuo cuore griderà il bisogno, la necessità di questa certezza eterna, che altro non è che vita in Cristo per sempre, e l'incertezza eterna è morte fuori da Cristo per l'eternità. Dio ci liberi. Fratelli miei, e allora... In, in, in questo posto, in questa porta vi era una piscina detta in ebreo Bethesda Bet significa casa benedetto è il nome del Signore quindi Bethesda significa casa di misericordia e troviamo una similitudine troviamo una porta che è Cristo troviamo una piscina quindi un contenitore nella piscina c'era dell'acqua e l'acqua è la parola di Dio perché sgorgeranno fiumi di acqua viva dal vostro cuore L'acqua è anche lo Spirito Santo Ma leggiamo che quest'acqua era intorbidita Ogni verso ha una infinità di significati Perché la parola di Dio è infinita Personalmente ci vedo in questo intorbimento dell'acqua Che l'Antico Testamento, meraviglioso che ci è stato donato dal Signore ancora oggi, lo ascoltiamo e lo seguiamo, ma l'Antico Testamento senza il Nuovo Testamento è acqua intorbidita. Gesù è venuto a portare luce su tutta la legge, a parlare del sabato, a parlare di tutti i comandamenti e a dire guardate che il sabato non è prendere un lettuccio come questo qui che lo volevano quasi quasi, non è scritto ma è implicito lapidare perché portava un lettuccio il giorno del sabato. Il sabato è il riposo in Cristo. I comandamenti dell'Antico Testamento hanno tutti un valore, un valore spirituale, altri rimangono con il proprio valore Materiale, tipo quello di bucarsi la pelle per tatuarsi e, e, e farsi immagine e somiglianza di quell'altro ma altri no e allora il Signore è venuto a gettare luce su tutto ciò che il Signore ha dato nell'antichità perché queste cose erano occulte benedetto è il santo nome del Signore e allora c'erano anche cinque portici cinque significa grazia È eh già perché quando il Signore vediamo che non, che non opera, l'essere umano è chiamato a fare del bene, ad aiutare il proprio prossimo, a fare quello che può fare, benedetto il nome del Signore. E allora continua il passo e dice che tutti quanti erano lì ad aspettare il movimento dell'acqua. E quando l'acqua si muoveva, perché un angelo scendeva dal cielo e muoveva quest'acqua, allora significava che il primo che sarebbe entrato in quest'acqua sarebbe stato sanato. Ebbene, fratelli miei, l'acqua rappresenta la parola di Dio, l'acqua rappresenta anche lo Spirito Santo. Se noi non abbiamo lo Spirito Santo in movimento dentro di noi, non serve a niente, fratelli miei. Noi dobbiamo essere ripieni dello Spirito Santo. Vedete, fratelli miei, forse possiamo dire che nell'Antico Testamento l'acqua era un po' mossa, ma nel Nuovo Testamento l'acqua è una tempesta, perché voi riceverete potenza. L'acqua non è più in movimento, ma l'acqua è una tempesta. Quando lo Spirito Santo scese sui 120, essi ricevettero una potenza tale da alzarsi da quelle sedie, perché erano seduti, da uscire fuori così paurosi come erano prima di ricevere lo Spirito Santo, e di avere la forza, il valore di alzare la voce e di dire «Gesù è il Messia, quello che il mondo non vuole sentire è proprio questo!» Il mondo, o oh, forse ama la propria religione, formata di molti dogmi, ma completamente aliena alle Sacre Scritture quanti cristiani denominazionali di, tutti, de, di tutte le denominazioni che non hanno mai aperto la Bibbia che non conoscono il Cristo, che non conoscono la scrittura, che non hanno mai gustato le promesse della scrittura, la pace dello Spirito Santo, la vita in Cristo, il, il sentirsi liberi e l'andare a dormire in pace, quanti non dormono in pace Oh, io per una vita non sono riuscito a dormire finché il Signore non è entrato nel mio cuore. Ebbene, fratelli miei, a proposito di dormire, è scritto che un angelo scendeva, muoveva l'acqua e allora ci sarebbe stato il miracolo: non perché l'angelo avrebbe sanato, l'angelo non sana nessuno, l'angelo muoveva solo l'acqua. Chi sana è Dio? Alleluia, Dio gli diceva all'angelo muovi l'acqua, l'angelo muoveva l'acqua e Dio sanava. È come colui che impone le mani, come facevano gli antichi, e poi il malato veniva sanato. Sì, veniva sanato, ma non per la potenza della persona, per lo Spirito Santo. La persona è solo un mezzo che Dio usa come vuole, Dio può usare anche un empio quanti empi vengono usati, questo è biblico, e continuano ad essere empi, ma è il Signore che ha la prerogativa di dare vita eterna, di sanare e di alzare i morti, e allora questo passo ci dice che ci sono gli angeli, e qui abbiamo un angelo di Dio, e allora se ci sono gli angeli di Dio, la scrittura ci dice che ci sono anche gli angeli di Satana, ora gli uni sono investiti dal Signore affinché possano aiutare la Chiesa, fare del bene alla Chiesa, mentre gli altri si sono allontanati da Dio e l'unico loro scopo è quello di fare del male a tutta l'umanità ma in particolare ai figli di Dio e vogliono innestare in particolare ai figli di Dio la sfiducia vogliono rubare perché il diavolo è venuto per rubare e uccidere e distruggere, vogliono rubare la fede, vogliono rubare la speranza, vogliono innestare dentro il popolo di Dio false dottrine, vogliono innestare tutte quelle vie che non fanno parte del cristianesimo, vogliono colpire il tuo spirito, vogliono colpire anche il tuo corpo, questo vogliono fare, molti non credono ai demoni, ma i demoni esistono, ci sono, basta che vedi il risultato, quello che fanno le opere, come va il mondo. Benedetto il nome del Signore, non so se voi avete mai visto un indemoniato, una delle prime cose che fanno in determinati riti è le corna, come, come vogliono distruggere queste persone. Ma allo stesso tempo lo Spirito Santo è venuto per distruggere l'opera dell'avversario e chiunque anche se è indemoniato e questo lo vediamo nella scrittura anche se è indemoniato ha la possibilità di alzare la propria mano al cielo e di dire Gesù liberami ci può essere anche Satana in persona dentro di te ti ricordi degli indemoniati di Gadarena? con tutto ciò che non riuscivano a legarli con delle catene che le rompevano quando videro il Cristo andarono dal Cristo e dissero oh, Signore liberaci e il Signore li liberò Benedetto è il nome del Signore. Molte volte non ci rendiamo conto, ma siamo presi da situazioni, quali le carte, quali cose, eh, il sesso deviato, la violenza. Non riusciamo a non essere liberi da queste cose, dai nostri attacchi di rabbia, dai nostri attacchi che devo per forza parlare, parlare male, agire male. Non riusciamo a capire che c'è qualcosa che ci governa e dice la scrittura che uno è schiavo di ciò che lo governa e Cristo è venuto a rompere queste catene che sono catene spirituali non sono catene fisiche che si vedono anche se provocano una, un legame fisico ma sono catene spirituali e Dio c'è Dio esiste il mondo non si è creato da solo, l'universo non si è creato da solo, niente è un caso. Tu non sei nato dal nulla, sei nato da una donna, anzi da un uomo, da una donna e partorito da una donna. Non è possibile che uno nasca dal nulla, niente nasce dal nulla. Dio ha creato tutto quello che c'è, Dio c'è, Dio vuole manifestarsi, vuole parlare a questo mondo. Dio sta parlando a questo mondo, ma la maggior parte delle persone non vogliono ascoltare Dio ognuno ha le proprie scuse alcuni dicono siamo stati delusi dal pastore, dal vescovo dalla religione ok, se l'uomo ti ha deluso vai a Cristo Cristo, guarda Cristo, vai a Cristo piega le tue ginocchia chiedi al Signore nella tua cameretta quando sei da solo, quando sei da sola ma ci sei, vieni a me così io ho conosciuto Cristo io non andavo in chiesa io sono entrato nella mia cameretta, ho acceso la radio, c'era una persona che predicava l'Evangelo, a un certo punto ho sentito la presenza di Dio nella vita. Io non sapevo cosa fosse la presenza di Dio, credetemi fratelli miei, l'esperienza incredibile. Ho avuto, e poi da lì è nato tutto, ho sentito la voce di Dio, non vi dico quante volte, e il Signore sa che non mento, ho avuto anche due visioni di Dio. E tutte queste cose non le ho sperimentate perché sono bravo ma tutti siamo chiamati a fare queste esperienze tutti, non è prerogativa di un uomo ma tutta la Chiesa di Gesù Cristo che ha creduto in Gesù Cristo deve fare queste esperienze perché il Signore lo ha detto nella Sua parola e la Sua parola è sia meno e verità e quello che trovi scritto qui puoi piegare le tue ginocchia e puoi dire al Signore Padre nel nome di Gesù Cristo Tu hai detto nella tua parola Ed io vengo a te a rivendicare per grazia e misericordia Questa promessa che tu hai dato a me O oh, qual gran peccatore che sono Ma lavami con il tuo prezioso sangue Questo è il cristianesimo Benedetto è il santo nome del Signore E allora arriviamo al verso numero 6 E il Signore passa lì per caso Gesù non passa mai per caso, ma noi diciamo Gesù passa per caso, è un linguaggio umano e per caso, che non era per caso, ripeto, lo vide e conosce che era lì da 38 anni e gli fa quello che io chiamo la domanda del milione. Vuoi essere sanato? Dopo 38 anni hai la possibilità di essere sanato nessuno si sognerebbe mai di dire no, sai che c'è, lasciami in altri due o tre annetti poi casomai ripassi ok, umanamente parlando funziona così ma se c'è scritto c'è un significato e allora dobbiamo scavare il punto è questo qui non è, non è circoscritta tutta la storia ad una guarigione materiale anche se vediamo che tutto inizia una guarigione materiale ma non è il fine perché il fine sarà la guarigione spirituale e allora notiamo che molti vogliono andare a cristo per ricevere una guarigione materiale e si fa bene andare a cristo per una guarigione materiale gloria a dio facciamo bene ma poi quando si tratta delle guarigioni spirituali e eh beh, Signore mio, mo finché mi guarisci materialmente va benissimo, io voglio quello da te Ma poi la parte spirituale io sto bene così Sto bene senza di te, lasciami fare a me, lasciami vivere come io dico, come io voglio Voglio pensare come voglio, voglio parlare come voglio Voglio trattare il prossimo come dico io, voglio andare laddove dico io Non mi venite a parlare di niente non funziona così ma questo perché il peccato ci fa vedere che vivere in Cristo è pesante fratelli miei io mi godevo la vita oh vi dico come non avevo praticamente ero libero di fare quello che volevo andare dove volevo e non essere sottoposto a niente e a nessuno quando io ho conosciuto Cristo ho capito quanto ero infelice e quanto si è felici in Cristo Gesù, quanto, quanto quella pace che entra nel cuore è così tangibile, è così inspiegabile che non si può spiegare cosa significa provare la pace di Dio, è impossibile spiegarlo. E allora il Signore Gesù gli dice vuoi essere guarito? E lui gli dice, Signore, sai che c'è? Che qua l'acqua si muove. Io sono paralitico, non riesco a muovermi e non c'è nessuno che mi porti Già È proprio vero che in questo passo c'è tutto il cammino del cristiano Non c'è nessuno che mi porti Quante sono le persone in questo mondo che ti prendono con amore E ti portano a Cristo E ti portano ad ascoltare la parola di Dio piuttosto ti porteranno laddove si consuma alcol, droga, fornicazione, adulterio, ballare, cosare, do, dove si fanno tutte queste cose che, che non, non edificano la carne, ti porteranno dappertutto, ma non ti porteranno a Cristo. Sono pochi coloro che ti prendono e ti dicono andiamo in chiesa lascia stare queste cose andiamo a sentire la parola della vita eterna perché questo mondo è effimero ma non è solo questo perché quello che Dio ti dà è qualcosa di ineguagliabile e inspiegabile la maggior parte delle persone non ti porteranno mai ai piedi del Signore questo è il senso Signore non c'è nessuno che mi porti e allora quando nessuno ha alzato la mano per portarti è venuto Gesù a prenderti di persona e ti ha detto vieni vieni a me e io ti darò ti, ti disseterò io sono la manna con me non avrai più fame benedetto è il nome del Santo Signore egli è la vita e allora il Signore dà l'ordine e dice prendi il tuo lettuccio togli sto lettuccio e cammina e fu guarito fu guarito iniziò a camminare benedetto è il santo nome del signore e lì se l'è vista brutta noi siamo nella nostra epoca siamo figli della nostra epoca a gerusalemme in quei giorni se profanavi il sabato ancora oggi se vai nel quartiere ebraico vestito in un certo figuriamoci prima quindi camminare con il lettuccio camminare con il lettuccio di sabato era rischiare la vita ebbe fede, lo fece tanta era la gioia prese il suo lettuccio cominciò a camminare o obbedì al Signore e subito fu fermato perché quando vuoi fare la volontà di Dio avrai persecuzioni, avrai problemi, sarai deriso. Subito lo accerchiarono: noi non sappiamo se furono i farisei, i sadducei, il semplice popolo fu accerchiato e gli dissero subito: Che stai facendo tu con questo lettuccio qua? E lui disse: Ah, io non so niente. Dice: A me è venuto uno e mi ha guarito. E dice: Chi è questo? E che ne so? E allora, fratelli miei, il Signore opera anche in coloro che non lo conoscono. Guarisce persone dentro gli ospedali che non sanno chi è Gesù. Ma subito dopo, costui andò nel Tempio, dove deve andare ognuno che ha conosciuto Cristo. Nel Tempio, e nel Tempio si presentò il Messia e continuò l'opera di guarigione perché la prima guarigione era fisica, materiale ascoltatemi bene, apro una parentesi, forse qualcuno si scandalizzerà il Dio vuole guarire, il Dio guarisce, ma quello che Dio vuole guarire principalmente non è il corpo con questo non annulliamo le guarigioni del corpo, ma quello che Dio vuole guarire e lo Spirito, molte volte Dio non guarisce e permette le malattie Leggi, leggi Paolo Quando tre volte pregò il Signore E il Signore gli disse Paolo rimani malato Rimani malato perché ti stai inorgogliendo E gli orgogliosi non erederanno la vita eterna Quindi io permetto Tantissime altre volte ha guarito Ognuno ha la sua opera, ognuno ha la sua medicina Benedetto il nome del Signore, ma o che ti guarisca, e se sei malato, dice la scrittura: prega che il Dio ti guarisca. Ma se non ti guarisce, sappi che il Dio principalmente. Vuole guarire il nostro spirito Dall'oppressione del peccato Dall'oppressione del male Da noi stessi Dai nostri scatti di ira Dalla nostra rabbia Su tutti e su tutto il mondo Dal nostro odio Dal nostro far vendetta Dal nostro ego Dal nostro crederci essere qualcuno o Qualcosa e nessuno e niente Siamo tutti peccatori Il Signore ci vuole guarire E soprattutto ci vuole dare vita eterna Benedetto è il nome del Signore e dobbiamo dimorare in Cristo dobbiamo dimorare nel Tempio dobbiamo frequentare la Chiesa e infine termina tutto e lo terminiamo qui con l'ultimo verso che dopo che quell'uomo benedetto il nome del Signore ebbe ricevuto l'ordine da parte del Signore santo il nome del Santo Signore quell'uomo andò e rapportò ai giudei che Gesù era quel che l'aveva sanato. Bene, il cristianesimo è diviso, alcuni dicono che si è ribellato al Signore, che poi andò a dirlo in giro, hai visto, è stato il Signore per farsi bello, altri dicono no, l'ha fatto in buona fede, e noi prendiamo tutte e due le situazioni. Quando il Signore ci ha guariti spiritualmente, non voltiamogli le spalle, sono molti coloro che dopo aver gustato le benedizioni che vengono dal cielo hanno dato le spalle al Signore e sono tornati al vomito, sono tornati indietro, sono tornati verso la morte dopo aver conosciuto la vita. È molto pericoloso fare questo perché Gesù è amore e ci offre l'amore ma insieme all'amore c'è la giustizia e la giustizia implica un castigo e allora il Signore avverte nella sua parola oppure magari no! l'ha fatto in buona fede, è andato in giro a dire semplicemente che Gesù l'aveva sanato perché ha detto ho conosciuto colui che mi ha sanato e allora impariamo che non dobbiamo gettare le perle a tutti perché è scritto che le perle non vanno gettate ai porci cioè coloro che le calpestano, che le insultano coloro che gli vai a predicare l'Evangelo e non ne vuole sapere niente comincia a bestemmiare Dio Altissimo, non è il suo tempo di partiti da Lui Intelligenza spirituale, delicatezza spirituale, dimorare nel Signore, essere ripieni di Spirito Santo per capire come muoversi in ogni situazione. Lo Spirito Santo è ragione, è raziocinio, è intendimento e intelligenza. Lo Spirito Santo non annulla tutte queste cose, anzi le conferma. E in questa sera terminiamo con questa, con questa meditazione in questa maniera che c'è un'opera in corso ed è l'opera di salvezza ed ognuno di noi gli viene posta davanti questa porta che è la porta delle pecore ovvero la porta è Cristo ma c'è un'altra porta che è la porta dell'inferno oggi ti deridi e non credi all'inferno ma se un giorno qualcuno entrerà nell'inferno diventerà credente perché nell'inferno tutti credono ma è troppo tardi Oggi è il giorno della salvezza, non è per mettere paura ma neanche per illudere e dobbiamo essere contenti che ci troviamo in un posto dove si predica la verità che è Cristo e non una religione e dove ancora oggi il Cristo passeggia affinché possiamo adorarlo, ringraziarlo per sempre. E con questo terminiamo e vogliamo andare in preghiera, in adorazione. Io vi invito ad alzarvi in piedi, fratelli miei, a venire qui davanti mentre la sorella Paola ci guiderà nella preghiera e nell'adorazione. E insieme possiamo lodare il Signore a voce alta, lodarlo ringraziando, alzando pure le mani per lodare l'Altissimo. Amen. Santo Yeshua, Haman. Alleluia! Gesù Cristo è il Signore. Quanto lo crei in questa noce? A su nombre. A un lado la enfermedad A un lado las malas finanzas A un lado lo que te dañe Tu vida espiritual Pensamientos negativos A tu vida pueden llegar Solo la palabra de mi Dios Y tu vida cambiará Dígalo Aleluya gloria.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 Es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Jesucristo es el Señor. Aleluya. Vuela la enfermedad. Vuela las malas finanzas. A ver cuándo puedes cantar ahora. A un lado la enfermedad. A un lato las malas finanzas, a un lado lo que te daña tu vida espiritual. Pensamientos negativos a tu vida pueden llegar. Son las palabras de mi Dios y tu vida cambiará. ¡Oh! Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Una vez más, a un lado la enfermedad, a un lado las más finanzas, a un lado lo que te daña tu vida espiritual, pensamientos negativos a tu vida pueden llegar, solo la palabra de mi Dios y tu vida cambiará. Aleluya, gloria a Dios, Jesucristo es el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Con más fuerza ahora Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Es el Señor Sígalo. Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Es el Señor Con el corazón Aleluya Gloria a Dios Jesucristo Es el Está qui en esta noche Aleluya ¡A su nombre!